Allora, concludiamo il nostro, questo, queste esercitazioni con l'ultimo punto che dovevamo sviluppare. Allora, che cosa diceva? Il sistema deve chiedere all'utente se ha la tessera vegan, in quel caso ha diritto a uno sconto del 10% sull'importo finale. Cosa dobbiamo fare quindi? Abbiamo detto chiedere se hai la tessera, quindi qui c'è un output, in cui io gli chiedo se è la tessera e ecco il valore della tessera eh, ho preferito metterlo come carattere sì o no così più semplici ci concentriamo sulle if poi se eh, la tessera quindi questo tessera mettiamolo invece che booleano mettiamolo stringa o carattere ok a questo punto se la tessera è sì, mettiamo, ok, allora all'importo va, all va sottratto il, lo sconto del 10%, quindi all'importo dovrà essere uguale, facciamo un più grande, eccolo qua, importo meno il 10% dell'importo, ok. Lo facciamo qui, in cui eh, appunto chiediamo hai ah, la tessera vegan, sì, no, poi leggiamo la, si poteva anche usare sempre scelta, eh, però usiamo pure la variabile tessera, quindi in tessera mettiamo Tessera. Allora, leggiamo la stringa che l'utente inserisce con console.readLine, la trasformiamo in maiuscola e poi prendiamo il carattere prendiamo il primo carattere sostanzialmente. Vediamo se funziona. Ok, B. Allora, eh, alla tessera vegan se io metto sì, mi dice S maiuscola. Allora, cosa dobbiamo fare? Se l'utente ha la tessera, se l'utente è tesserato, è tesserato, applico lo sconto del 10%. Ok, quindi if, perché se tessera S, allora l'importo deve essere inferiore. Quindi ci mettiamo qua, if eh, tessera S, allora l'importo, importo, importo. Oh, importo uguale, importo meno importo per 10 diviso diviso 100 ok e visualizziamo l'importo da pagare questa stringa si poteva anche scrivere così e lo facciamo meno uguale allora supponiamo di avere di volere le lasagnette, di avere la tessera, pago 9 euro. Se invece voglio le lasagnette, non ho la tessera, pago 10 euro. Ok, qui lo togliamo. Ehm, perfetto, direi che abbiamo finito, vorremmo solo farvi notare una cosa. Se... Eh, io qui ho usato il to upper facendo in modo che la scelta dell'utente fosse sempre maiuscola, quindi se l'utente inseriva A minuscola o A maiuscola, lui lo trasformava comunque in maiuscola. Se non avessi fatto il to upper, il, le, la selezione andava modificata dicendo se la scelta è A maiuscola oppure scelta uguale A minuscola, Ecco allora l'importo è 8 mm, ho dimenticato una tutta ok ok. quindi eh, il fatto di fare un to upper mi semplifica la, la selezione ma sostanzialmente non cambia molto il, il risultato va bene direi che con questo abbiamo fatto una panoramica sui, eh, sui eh, Punto sui cicli, sulle no, scusate, sulle selezioni partendo da quella semplice: una via, due vie, quindi con solo un'azione un, un da fare nel caso vero, oppure due vie in cui c'erano due azioni da fare: caso vero e caso falso. Poi abbiamo fatto la selezione in cascata e la selezione annidata per poi mh, fare un'opzione. Una, una, così anche la selezione multipla. Nei prossimi video cercheremo di, eh, invece di mettere tutto in un main, di eh, appunto, eh, semplificare un po' il codice, introducendo le funzioni.